siamo qui davanti alla regione piemonte con un, un attivista di extinction rebellion che si è eh, incollato le mani al pavimento davanti a uno degli ingressi della regione piemonte eh, si è scollato le mani da pochi minuti eh, ed è rimasto incollato per circa un'ora eh, come vive come ha vissuto questa manifestazione allora, eh, questa manifestazione l'abbiamo già fatta eh, qualche giorno fa, sempre eh, nello stesso modo e, ehm, la prima volta è stata più tranquilla, adesso è stata più eh, in interrotta più velocemente dalle forze dell'ordine nel senso che eh, comunque eh, siamo state, stati scollati e scollate eh, anche con abbastanza violenza e dalle vetrate, cioè dalle porte in cui ci eravamo incollate e um, in generale lo vivo come qualcosa di necessario e anche se non è piacevole avere le mani conciate in questo modo e, e stare fermi e ferme per ore um, non siamo qua perché ci stiamo divertendo a farlo o perché un giorno ci siamo svegliati svegliati e... Non avevamo altro da fare, ma perché lo riteniamo qualcosa di necessario e vorremmo che la, la regione Torino non ci ignorasse più perché siamo in un momento di grave siccità e c'è bisogno di agire perché, eh, per prevenirne altre in futuro perché comunque adesso la situazione è quella che è, ma anche perché veda la situazione qual è la riconosca e, non, e non dovremmo che smettesse di ignorarci e questo io poi eh, non sono di Torino, sono eh, di Bolzano, del Trentino Alto Adige sono venuto qua apposta perché lo ritenevo qualcosa di molto importante ok, um, come, come vive la, la, la sua appartenenza o comunque la sua attività in Extinction Rebellion. Perché entrate in Extinction Rebellion? E sono entrata in Extinction Rebellion perché ehm, lo vivo... Mi piace molto che cerchiamo di costruire all'interno del movimento il mondo che vorremmo, quindi che ehm, iniziamo da noi stessi noi stessi all'interno del movimento, di come ci rapportiamo, come ci organizziamo e ci auto-organizziamo siamo un movimento e, um, e questa cosa mi piace non siamo um, istituzionalizzati e um, questo è anche perché uh, mi dà molta fiducia la non violenza perché um, ho paura degli ecoterrorismi Penso sia necessario agire in non violenza, con non violenza, facendo azioni dirette. E non cioè abbiamo fatto in passato tante marce con altri movimenti, eh, tante proteste in cui non si infrangeva nessuna legge, ma nel momento in cui ehm, la legge è ingiustizia, la legge non tutela le cittadine e i cittadini. C'è bisogno di uh, creare un disturbo, di una... infrangere delle leggi in modo da essere ascoltati e ascoltati perché altrimenti non ci ascoltano. Grazie. Grazie.